Ho vissuto in Valchiusella da 25 anni, sono stata forse la prima figlia dei fiori arrivata in questo luogo. Ho organizzato un raduno per 10 anni e intanto costruivo la mia casa, che era una cascina diroccata, tutto con materiale di recupero. Ho iniziato a credere in questo, continuo a credere in questo perché significa fare meno immondizia e potersi costruire la propria casa con prezzi molto inferiori a quello che sono gli stands, scusate mi sono emozionata <ride> allora sono arrivata lì 25 anni fa vedendo le cascine che ora non si vedono più, sono 50 anni che quei luoghi sono abbandonati e nel 2012 quando ci fu il primo rive qui a Vidracco, finì la mia casa, a settembre finì la mia casa ci misi 20 anni e ora quelle cascine non si vedono più, abbiamo tantissima acqua, tantissimo terreno, la possibilità di comprare quella cascina a poco prezzo e io credo che sia possibile arrivare un giorno a essere autosufficienti con tutti quei terreni che abbiamo intorno e l'acqua, cosa molto importante, perché il nostro futuro sarà senza acqua. Quindi chi ha voglia e vuole sperimentare e vuole dare una mano, acquistare, insomma fare qualcosa, può farlo e venire a 800 metri, in montagna, tutto così, però signori non c'è bisogno di andare a fare ginnastica e palestra, <ride> grazie. Dove? Dove? Dove? In Veltusella, Trausella, sono sopra Trausella a 800 metri, c'è uno sterrato e un sentiero. Grazie.